Buongiorno ragazzi e eh, salve a tutti. Oggi, eh, scusa, sta spara di merda, eh. ho Fatto così la mia camera, scusate. Oggi Allora, scusate, oggi eh, allora farò uno scatto telefonico a alla pizzeria di bamba, Di kebab. Buongiorno, dovrei, dovrei ordinare tre kebab Sì, come sono? Allora, una, un, un, un panino kebab Sì Con pomodoro sì. Insalata, carne E cioè tutto dentro Tutto quello che avete Ok, allora uno completo, l'altro? Allora, l'altro una piadina kebab sì. Solo con insalata sì. E maionese poi il terzo è il calzone kebab sì. con cipolla e salsa e yogurt. Solo cipolla, salsa bianca, ok. E yogurt. Ok. Il mm. piccante te lo metto sul calzone, no? Eh? il calzone senza piccanti o con anche il piccante? No, no, con quello piccante. Anche con la salsa piccante anche? Sì. Ok. Eh, stasera Ok, a che ora? Stasera. Per eh, le nove e mezza 21.30 Ok, domicilio o Eh? Domicilio o vieni tu a Ritteralli? Vengo io Va bene, ok, alle 9.30? Sì Mi lascia il cognome? Eh, Garibaldi Ok, va bene, grazie Quindi sono un panino, una biadina o un calzonichevo? Sì Ok Grazie, allora, salve. salve Ciao, ciao, ciao.